I, siti che abbiamo, I modelli di siti che stiamo utilizzando come porta aperte sul web eh, contengono tutte queste, queste, queste regole di pubblicazione. È identificato il responsabile della pubblicazione, che è il DSGA. È identificato il, il, il, il, il redattore dell'albo che è l'assistente amministrativo. Sui nostri siti c'è una regola che dopo mezz'ora da, da, dalla pubblicazione dell'atto il redattore non lo può più toccare. Sui nostri siti c'è una regola che dice che quando un atto è errato eh, contiene eh, informazioni sbagliate o non è più valido, va annullato, non eliminato dall'albo, va annullato con tanto di relazione d'annullamento. Quindi vedete che non è possibile affidare ad un docente questo marchigegno. Dovete necessariamente assumerlo come Modifica dell'organizzazione del lavoro Individuare nuove figure Voi non vi rendete neanche conto di quanti nemici mi, mi faccio io a volte a scuola Perché dico che ho un'assistente amministrativa Che si occupa esclusivamente dell'informazione Potevo io non avere oggi un assistente amministrativa Che si occupava esclusivamente dell'informazione? No, perché l'informazione oggi è la chiave È il motore della nostra, del nostro lavoro e del, del servizio che diamo ai cittadini eppure c'è ancora qualcuno che non crede che l'informazione abbia una sua importanza per cui figure precise, deleghe precise, circostanziate con tanto di dal albo e che cosa sei delegato a fare, cosa puoi pubblicare o non pubblicare sul sito quindi per l'albo ci deve essere una gerarchia rigidissima sulla pubblicazione perché l'albo prevede delle attività che eh, attribuiscono delle responsabilità enormi su chi ci mette mano, provate solo a pensare alla continuità operativa che deve essere garantita, eh? se non avete dei meccanismi automatici e per un giorno vi si ferma a ruba, mi dite voi come potete intervenire sull'albo semplicemente cambiando le date di tutti i documenti a mano? Ma questo non è una, anche, anche se fosse, voglio dire, non è semplicemente una roba non da docenti, ma non è neanche da amministrativi, è una roba tecnologica che deve funzionare tecnicamente. Non posso pensare che una persona abbia delle responsabilità di questo tipo, individuare 732 atti e cominciare a cambiargli la data di scadenza e la data di rimozione. Capite bene quindi che non possiamo più lavorare come lavoravamo prima. Il sito di una scuola non è più una vetrina, è un luogo dove l'informazione passa e se ne va. Qualcosa rimane più, di te, più, più, più tempo di un'altra, qualcosa meno tempo di un'altra Non è un archivio, l'archivio è tutta un'altra cosa L'archivio è l'archivio, è il vero archivio Quindi tutte queste regole, tutti questi problemi che sono connessi alla pubblicità legale Perché la pubblicità legale non è solo l'albo pretorio La pubblicità legale è anche tutto quanto dovremmo fare per la trasparenza Tutto qua è che non è sempre albo, perché trasparenza non vuol dire albo eh? Tutto quello che dovremmo fare è anche per le comunicazioni generali, perché anche quelle devono essere diffuse e anche questo è previsto appunto dalla pubblicità legale. Quindi dovete rompere totalmente i vecchi metodi di gestione e organizzazione del sito web della scuola. Il webmaster di prima rimanga ancora oggi perché Varini quando va in qualche scuola a fare corsi ha bisogno di quel webmaster per potersi raffrontare, confrontare urgentemente perché lui poi diffonderà sugli altri ma questo è il suo compito non più quello di eh, creare per conto suo una struttura informatica solo perché lui se l'ha eh, inventata e gli è piaciuta così non so, Bene, grazie, mi sembra molto chiaro ma... no, no e... Aggiungo solo una cosa, giusto per avere anche la, la prospettiva del docente da questo punto di vista. Tutto giusto questo, pubblicità legale a trasparente che è appannaggio di DSGA, di dirigente, e segreteria. E' importante, ricordo ancora, non ridurre il sito scolastico a un elemento di pura comunicazione istituzionale e voglio ribadire questo aspetto. Perché dobbiamo sempre ricordare che nella scuola, la scuola è abitata da soggetti, da persone, da, da, da genitori, da studenti, da docenti che vogliono essere rappresentati. Quindi completo le vostre le giuste affermazioni, però sottolineando anche che in parte credo che debba rimanere una parte di sito vetrina, che non è necessariamente un aspetto negativo perché è il modo con cui una scuola si presenta verso l'esterno è un modo in cui presenta i propri lavori diventa accattivante rispetto anche alla possibile utenza e ci deve essere spazio anche per la rappresentazione dell'attività di classe naturalmente spazio per quelli che riguardano poi tutti i vari servizi didattici che vengono messi magari creare, come stiamo provando di fare con i nostri CMS anche delle aule virtuali delle, delle, diciamo delle zone di confronto e di incontro sulla didattica il sito è entrambe le cose la prima parte è appannaggio della parte amministrativa la seconda parte è appannaggio dei docenti Oppur, o perlomeno del personale individuato dal dirigente, proprio in questo concetto di proposta ampia che si deve dare rispetto all'esterno e alle persone che quotidianamente vivono la scuola. Eh, la norma, adesso Come si deve operare la precisabilità del sito? Eh, probabilmente è una domanda eh, Roberto, eh, molto, molto ampia, che è difficile ridurre con una risposta ci possiamo arrivare più facilmente magari attraverso le altre no? abbiamo visto i, nostri, i nuovi requisiti ci ritorneremo indietro peraltro è disponibile eh, comunque sono... una risposta veloce basta usare il buon senso cioè quando si crea qualcosa, qualsiasi contenuto va applicato il buon senso pensando all'impatto che può avere ciò che fate uh, con l'utente esterno quindi usare caratteri che non siano troppo piccoli, illeggibili, che non ci siano problemi di contrasto quindi usare colori che siano facilmente leggibili evitare degli oggetti che lampeggiano dentro lo schermo usare il meno possibile le tabelle per impaginare cioè sono tutti piccoli accorgimenti che vanno fatti sia nel sito web sia nei documenti ecco sì. um, Alessandro Prodori ha fatto un'ottima paginetta semplicissima che io ho messo su tutti i siti che ho un po' toccato ed è come produrre un documento semplicemente come produrre un documento di qualità piccole e piccolissime regole ma proprio piccole piccole un verdana, un corpo carattere 11 o 12 una interlinea e mezza eh, non fate invio per fare spaziature non premete barra spaziatrice per fare centrare le parole piccole cose che stanno in una paginetta si imparano mentalmente in un attimo e da quel momento vi ritroverete ad avere documenti che anche voi stessi vi complimenterete per, per averli resi leggibili anche a voi stessi io adesso riesco a leggere il contratto d'istituto della mia scuola perché è stato scritto con lo stesso carattere fino all'anno scorso era scritto con quattro caratteri diversi, qualche pezzo era anche una fotografia di un testo e qualche altro pezzo una tabella fatta con Excel e no, altro quindi è no. facile Probabilmente sì, comunque adesso lo, lo rimettiamo in vista su Porta Aperte e su web, noi abbiamo una sezione la cura dei documenti digitali che è più ampia, però ci aggiungiamo certamente quella di Alessandro perché ha il pregio della brevità.